Benvenuti in un nuovo video, allora oggi vi voglio parlare di un prodotto super super chiacchierato quindi dovevo assolutamente provarlo, parlo del correttore di It Cosmetics, il Bye Bye Anderay dice di essere un correttore, leggo da qui, full coverage, anti aging, waterproof ed, e basta concealer quindi correttore la confezione è un 12 ml ho segnato il prezzo perché viene 26,95 euro da Douglas e quello che ho io è la colorazione 20 medium neutral ok dunque il prodotto si presenta così quindi con il pack esterno in cartone e poi dopo dentro c'è questo questo qui e da qui si vede il colore e poi con l'applicatore. Tanto abbiamo fatto, abbiamo fatto vedere la clip dove lo applico e anche il test di tutta la giornata per vedere come si comporta. Ed eccoci, allora proviamo questo correttore della It Cosmetics Bye Bye Under A, nel colore 20, medium, questa è la situazione. Di là andiamo con la spugnetta. Allora full coverage mica tanto sembra quasi che non si aspettate che vi riappoggio ok che forse lo vedete meglio ma mi avvicino sembra che non si fissi pure sto andando con la blender anche è un po' corposo Okay, allora eccoci qui trucco finito prima di tutto vi devo dire due cose è intanto che stavo cercando di lavare la blender e posso dire che è super super resistente cioè guardate acqua calda e saponetta cioè non viene via non, non viene via sto cioè, sto distruggendo la blender vabbè che era poverina però non viene via a questo punto proverò con un olio ma adesso andiamo a guardare, aspetta, appoggio. Andiamo a guardare come si comporta il correttore. Ecco qui. Non male, una volta fissato con la cipria Messo sul naso, con tornocchi, quindi per appoggio, eccoci. Dunque, adesso andiamo a finire di fissarlo con la cipria e io ho usato la mia amata cipria. Questa perché si sì, sta registrando <ride> ed è perché so che si comporta benissimo. Questa cipria, l'ho messo solo su questa parte, quindi qui con la cipria. Qui senza cipria è eh, sì, si vede si vede già. Voglio vedere nel corso della giornata come si comporta. Vi dico adesso che sono le 11.57 e noi diamo ufficialmente via Ed a questo testo. Qua. Allora, 19.45 ho voluto far passare un po' di tempo e avete lavato il sottofondo. Comunque, sia, vediamo: scusate, vediamo come si è comportato. Allora, parte eh, con la cipria e parte senza. Eh, si sì, si vede allora se guardiamo così si vede che è andato un pochino nelle rughette però si nota appena appena ecco diciamo che si è anche un po spostato mentre la parte senza cipria oltre ad essere andato via qui vediamo che è andato di più c'è andato molto di più quindi il resto non posso dire niente non è un correttore che eh, ricomprerei però la durata effettivamente c'è leggera perché e dicono e ehm, cos'è che avevano detto aspettate scusate lo leggiamo è full coverage mm -mm. No, assolutamente no, anti-aging però sì, anti-aging sì perché comunque sia e non va a segnare più di tanto anche senza cipria quindi in questo caso. Allora sentendo tutte le varie recensioni che le vedevo online ma anche in giro era, avevo delle aspettative davvero molto alte su questo correttore ed effettivamente dallo swatch sulla mano vedevo che era cremoso ma bello coprente una volta applicato sul contorno occhi quindi sia che lo applichiamo con le dita con una spugnetta umida o asciutta con il pennello con quello che volete vedete anche voi dalle applicazioni che la coprenza è bassa ma davvero bassa e oltretutto ci vogliono più strati per andare a coprire le occhiaie fissato con la cipria va sempre fissato e poi comunque tende a svanire in poco tempo. Cioè, mm, mm. E, ha una formula bella cremosa, anzi, davvero molto cremosa. Quindi attenzione perché va fissato bene se no, tende a spostarsi in giro e anche con il baking anche con la mia cipria migliore comunque sia non dura tanto oltretutto va a segnare notevolmente le, le rughette perché il prodotto va proprio a depositarsi nelle rughette dei contorno occhi e non copre non copre, cioè non copre cioè almeno che non avete occhiaie proprio zero oppure proprio un accenno che allora sì però eh, se no eh, non ha coprenza cioè devo applicare sotto un altro correttore più sopra questo che è una cosa che faccio sempre l'aranciato più il correttore un correttore aranciato più un altro correttore per uniformare ma in questo caso dovrei fare l'aranciato un correttore e più un altro questo qua no, no, proprio no e andando avanti effetto anti age insomma insomma perché se ha questo leggero effetto illuminante che è un pochino, sì, va a illuminare i il contorno occhi però davvero dovete avere poche occhiaie e nello stesso tempo avere anche pochi segni perché davvero va a depositarsi A meno che non applicate uno strato davvero sottile ma in questo caso la coprenza è zero se lo usiamo come correttore finale dopo gli altri correttori per andare a uniformare tutta la zona ci può stare, però come correttore anti-age, eh, alta coprenza, al, eh, esatto, full coverage, A full coverage di che? A non ha proprio coprenza, non dico sulle imperfezioni perché questo è cremoso su una, su una zona calda ovviamente un prodotto tende a spostarsi, ma proprio no cioè proprio no, full coverage assolutamente no, e l'avete visto anche nelle clip durante tutto il test, waterproof, non mi è durato abbastanza per fare un test waterproof, va bene? che non durava proprio sul contorno occhi, proprio no, e devo dire, se vogliamo l'effetto waterproof, ecco, sulla spugnetta applicata sulla blender, la blender non è mai venuta pulita del tutto, cioè, sono stata lì tanto, tanto, tanto col sapone tutti i giorni con la saponetta a strofinare, ma si è proprio non è che il correttore è entrato nella blender perché una volta pulita la blender l'acqua era sempre pulita, però rimaneva macchiata. Ecco, forse il waterproof è questo, nel senso che non pulisce mai la blender del tutto, ma resta sempre un po' sulla blender. Cosa dire di questo correttore? ne avevo tanto sentito parlare e anche sentito parlare bene ma sulla mia pelle con occhiaie visibili e si è visto dalle clip e con leggeri segni nel contorno occhi leggeri non ho le rughe marcate ma ho dei leggeri segni no, proprio no e proprio non mi piace non mantiene nessuna di queste promesse e 26,95€ sinceramente non li spenderei e non ve lo consiglio fatemi sapere però se voi l'avete provato e come siete trovate perché sono curiosa di sapere anche la vostra opinione soprattutto sui prodotti che non mi piacciono mi interessa molto la vostra opinione se siete incuriositi da provarlo dato che c'è da Douglas magari chiedete un testo, un placoncino, un campione fate qualcosa perché è davvero caro